Salve a tutti, sono Don Francesco, consulente del MAC di Roma, ringrazio padre Pietro di Palermo che mi ha passato la parola per questa bella iniziativa del MAC appunto, che riguarda alcune riflessioni mariane sull'abbraccio. Oggi andiamo a vedere Maria madre e chi ha qualche anno in più sulle spalle ricorderà che Giovanni Paolo I, in un intervento in un angelo, disse che Dio è padre e madre. Ed è vero. Cioè, in Dio c'è tutto, c'è quindi anche la pienezza della maternità. Basti pensare alla parabola del figlio al prodigo, laddove quando il padre misericordioso vede arrivare da lontano il figlio, eh, gli corre incontro e gli dà un abbraccio portentoso, eh, quasi cadendogli ai piedi. Ecco, questo dono della maternità Dio l'ha voluto fare a una sua creatura, a Maria. Una grazia immensa, incommensurabile. E lo fa nel momento dell'annunciazione, quando appunto gli preannuncia che sarebbe diventata madre di Gesù, qualcosa di immaginabile. Poi lo fa anche nel momento della morte di Gesù in croce, quando Cristo dice all'Apostolo Giovanni «Questa è tua madre», indicando Maria. In quel momento rende Maria madre della Chiesa e quindi madre di ciascuno di noi. Ed è bello pensare che quell'abbraccio che Maria darà, l'ultimo abbraccio a Gesù deposto dalla croce, è un abbraccio che noi possiamo ammirare in tutta la sua bellezza, proprio nella pietà di Michelangelo, ecco, quello stesso abbraccio riguarda anche ognuno di noi. Maria ci è vicino sempre, no? in ogni momento, addirittura anche nel momento della morte, lei ci abbraccia e ci prende con sé. Però c'è un brano del Vangelo che è contenuto nel Vangelo di Luca, eh, Luca 8, laddove alcune persone dicono a Gesù, eh, ma tua madre ti cercava. E Gesù risponde loro... <coughs> Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E questo significa che per ognuno di noi c'è questa grazia grandissima che il Signore ha fatto a Maria. Ognuno di noi può diventare madre. Ognuno di noi può generare figli e ognuno di noi può abbracciarli. Questo può avvenire in qualsiasi condizione, anche quando purtroppo, come in questo momento, siamo reclusi in casa a motivo della pandemia. E quindi l'augurio che faccio a ognuno di voi è quello di poter ascoltare questa parola con tutto il cuore e mettere in pratica, obbedire alla legge del Signore, proprio per essere generatori di amore, di figli e di abbracci. Ecco, vi ringrazio e passo la parola a questo punto a Don Bruno, del macchio di Treviso.